Hai detto qualcosa? Niente, la metto a letto. la brava l'ho detto a mamma quella favola fa troppa paura ci siamo quasi Non preoccuparti, sarò al piano di sotto. Ti proteggo io dai mostri di quella strana favola. posto Sì, dorme come come un bambino mm, che buon odore che cos'è oh tieni giù le mani È ciorba de legume una ricetta locale wow ti sta integrando bene vero mm, anche il vino è di qui ma se continui a fare il musone tutta la sera non credo che te lo darò devi smetterla di preoccuparti è che ritrovarti in louisiana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 Mia, oddio Chris, ma che cazzo Mi dispiace, Ethan. Cammina. Via libera, Rose. Che cazzo vuoi fare con mia figlia? Consegna il sicuro. Portatelo via. Togli le mani di dosso. Ethan, no. Rose. Fuori di qui.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 parlato. Dov'è Chris Redfield e Rose? Cos'è successo? Diavolo, mi trovo. c'è nessuno cosa hanno fatto? Calmo, calmo che, che sei? Che ti manda? Nessuno C'è stato un incidente sulla strada e... Eh? Che succede? Oh no Arrivano Ma chi? Che cos'era quello? Ma cosa? Merda! Un cadavere! Ce ne sono altri! è successo a questo posto? Se per caso ci sono sopravvissuti, venite da me. Venite a casa di Luisa, vicino ai campi. Sopravvissuti? Ben. Aspetta, aspetta Nella vita e nella morte Rendiamo gloria uh, Ehi hey. Non puoi stare qui, è pericoloso che diavolo! Ehi, mi hai sentito? Ah, sei tu, il padre della bambina. Bambina? Aspetta, parli di Rose. Lei è qui. <ride> Rose, Rose, sì! È in grave pericolo. Da quando Madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata l'oscurità. Di che stai parlando? Di quei mostri? Mm. La campana del castello annuncia il pericolo. Arrivano! No! Ferma! Dov'è Rose? Chi è Madre Miranda? La campana ci ha avvertito. Stanno tornando di nuovo. Rose è qui! Immagino porti al castello. Chiudi la porta Ti prego Ehi, hey, cosa ci fai qui? Stai indietro Ti prego, non farci del male Ehi, hey, tranquillo Non ti farò del male Sono felice di vedere persone normali Ci sono altri sopravvissuti No Sono tutti a casa di Lisa. Ma lei non risponde Il cancello è chiuso Stai zitta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 Andiamo, via libera Presto, presto Te la sei presa comoda Non c'è di che Non è abituato a dipendere dagli altri Perdonalo Qui saremo al sicuro Vero? Sempre meglio che là fuori, questo è certo hai idea di che cosa stia succedendo? Tutto questo non ha senso Madre Miranda ci ha sempre protetto ma adesso... Non risponde nessuno Vieni Madre Aiutami Dobbiamo entrare subito Salve C'è nessuno? Forse una voce conosciuta Luisa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 non sei di questo villaggio? Eh, uh, no Sono Ethan Julian, renditi utile e controlla i dintorni Ho detto vai Beh Se Elena si fida Mi fido anch'io Entra pure Ethan Aspetta qui Vado a parlare agli altri Di qua Entra pure, ti stanno aspettando Che cazzo succede? Uno straniero, vuoi farci ammazzare tutti? Calmati, Anton Ha aiutato Leonardo ed Elena Non avevamo bisogno del suo aiuto Prego, Ethan Accomodati siete soltanto voi, in tutto il villaggio Soltanto noi, soltanto noi Non c'è nessun altro Un inutile, invalido, stupida, troia, lagnosa E tu? Fai entrare un uomo ferito e uno straniero come se niente fosse E pensi che siamo al sicuro? Nessuno è al sicuro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 Ecco tutto, è in cerca di soccorsi. Preghiamo. Per lui, per tutti noi. Buona idea. Venite. Tutti. Oratissimi. Oh, Ascoltateci. Le, Le nostre voci, voci sono unite in preghiera. Noi, noi vi invochiamo. invochiamo persi in tene eterni. eterni, perché, perché ci abbiagano le mani, mani del fato mentre, mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere. Comuniamo questo sacrificio nell'attesa di vedere nella la luce, nella vita e nella, e nella morte. Rendiamo gloria, gloria. madre Miranda. Miranda. Bene, il tè sarà pronto. Elena, mi aiuti, per favore.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 Leonardo, che succede? Ti senti bene? No! No! No! No! Elena, no! No! Oh, no. no ci Dobbiamo scappare! No! No! No! Lascialo andare Elena Adesso basta Oh, oh mio Dio Mi dispiace padre Ehi hey. hey. Ehi Ormai non era più tuo padre. Hai fatto la cosa giusta. Elena, Elena, no! Non puoi fare più nulla. Papà! Questo posto sta cadendo a pezzi. No, no. Era già perduto. Non avresti potuto salvarlo. Lasciami stare. No, ne usciremo vivi, insieme. Devo uscire di qui Cazzo, le fiamme si propagano in fretta! Che cosa vuoi fare? Sta indietro! Con questa possiamo scappare. di nuovo! Il fuoco! Non abbiamo più tempo! Possiamo solo salire! Aggrappati! Presto! Muoviamoci! Tranquilla e non respirare il Dio. Forse una volta fuori potrete incontrarvi. Andiamo, freggerà. Ecco, c'è una via d'uscita. Grazie a Dio. Ma che faremo? Il villaggio è infestato dai mostri. Non possiamo combatterli, sono troppi. Ehi, hey. hey, non dire così. Troveremo un rifugio sicuro per te mentre cerco mia figlia. Credo che si trovi in quel vecchio castello. No! Laggiù non troverei altro che sangue e morte! E io non voglio restare sola! Padre! Elena, no! Non è lui! Non lo è più! Ha detto il mio nome! Padre! No, è pericoloso! No! Resta lì! Coraggio, dammi la mano! Ethan, vai! Salva tua figlia! Elena, vai! Vabbè, a me! Perché muoiono sempre tutti? Io non... Io non ce la posso fare. Non riesco a capire. posto è fottuto perché cazzo sta succedendo ancora ma merda 是中退 La morte, mm. sì. La morte è giunta per tutti loro. <ride> che sangue è morte. Pensavo non ci fossero superstiti. Devi avere la pellacciatura. Chi cazzo sei tu? Oh, un forestiero. Anche meglio. A madre Miranda piacerai molto. <ride> Atalagne. Ci siamo quasi. Nessuno di voi ha bisogno di quest'uomo e le mie figlie amano così tanto intrattenersi con i forestieri. Mm lascerete il mortale nelle mani del casato di. io figlio, Chirera, e i miei figli e lo torturerò e vi farò il suo prelevato stato quindi è sveglio quindi chiudete quella bocca cosa dove la vuoi spassare con lui in privato dov'è il divertimento lasciatemelo e creerò uno spettacolo che piacerà a tutti Oh, che ridicolo. A chi vuoi che importi del tuo circo? Garantisco che l'omuncolo soffrirà in noi. E sì, come no. E poi nel castello gli tagliate l'uccello, bla bla bla. Ho ascoltato le vostre ragioni. Alcuni di voi sono stati più convincenti di altri, ma... ho preso la mia decisione. Heisenberg, il destino di quest'uomo è nelle tue mani. Madre Miranda, io non sono d'accordo. Heisenberg è solo un ragazzino e la sua devozione è davvero discutibile. Affidate il mortale a me e mi assicurerò che sia pronto. Chiudi quella cazzo di foglia e per una volta impara a perdere. Cercati la cena da un'altra parte. Ti conviene stare zitto, ragazzino. Lascia parlare gli adulti. Un ragazzino! Sei tu che fai sempre i capricci con Miranda! Non avresti responsabilità neanche se te l'attaccassero... Ma cresci suo... ancora e la tua testa forse conterrà il tuo ego! <susurrisa> <susurrisa> hey, <susurrisa> la mia <surrisa> opinione <surrisa> non curta. <corda. surrisa> Silenzio! <surrisa> la mia decisione è definitiva. Non voglio discussioni. Imparate a stare al vostro posto. Grazie. Signore e orrori! Grazie per l'attesa! Inizia lo spettacolo! Vediamo di che basta si tratta, Italy Winters. Preparati. No, aspetta! Nove, otto, sette, sei! Cinque, quattro, tre, due, uno, 2 5 1 1 1 1 1 Molto bene, Ethan! <laughs> no, no, no! No! Ah! Ah! ancora vivo complimenti oh, merda, merda. <ride> ma allora sei davvero forte come dico Sapevo che ti avrei fatto scappare, vero? Devo far divertire donna e moro! È arrivato il momento dello splendido e sanguinoso crow finale! Ha, ha, ha. Che c'è di meglio di un bel macinato di carne americana? Ha, ha, ha, ha. mostri hanno rapito Rose. Andevo con ansia, signor Winters. Come sai il mio nome? Beh, ormai tutti hanno sentito di te e delle tue gesta. L'eroe in cerca della propria figlia. Devo ammettere che il castello d'Esta non pochi sospetti. Già, non è l'unico. <ride> Io sono solo un umile mercante. Qui? Devi perdonarmi, puoi chiamarmi il duca. Parliamo d'affari. Armi, munizioni, unguenti curativi. Tutto quello che desideri, qui puoi trovarlo. Posso magari consigliarti qualcosa? Ho preparato un regalo speciale da darti. Su, via. Sono pur sempre un mercante, no? Una buona giornata. Che Rosa sia qui. Stai forse cercando Rose? <ride> <ride> hahahaha <laughs> <laughs> <laughs> Madri, ho catturato una preda per te. Siete così premurose, figlie mie. <ride> ah, e ora? Vediamo un po'. Bene, bene, Ethan Winters. E così sei scampato ai giochetti di quell'idiota di mio fratello. Vediamo che cos'hai di tanto speciale. Sì, madre. Sì, madre. <ride> Forse è un po' stagione Allora è meglio sbrigarsi a divorarlo madre. Ma sono stata io a catturarlo Calma, calma ragazzi Prima devo informare madre Miranda. Ma più tardi, vai. Vedrete che ce ne sarà abbastanza per te Mm. Tiratelo su! Eh, aspettate! Ehi, ehi, Ciao! Mettetemi giù! Potresti pentirti ah. di quello che Fermatevi! <sessore> <sessore> ah, ah. ah, ah. eh. Fermatevi! 吃 <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>